Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla 1.16 in generale sugli snapshot. Allora ragazzi, è uscito il primo snapshot per la 1.16 come potete vedere, non me lo fa vedere, aspetta. Come potete vedere lì c'è scritto 1.16 e ho fatto questa scritta fatta con due nuovi materiali che ci sono e sto registrando questo video subito. Uh, ah ho fatto una scaricciotta subito vabbè sono gettato nel nether tra l'altro è cambiato tutto e viva però vabbè a parte questo mi sono sbagliato non volevo entrare comunque non guardate guardate qua ecco. e vabbè vabbè parlerò poi dopo allora qua ho fatto un piccolo set per parlare velocemente solo delle cose innanzitutto questo è uno di biomi che hanno aggiunto della Warped Forest oh sì esatto infatti aggiungono questi nuovi alberi che sono fatti di Warped e eh, ovvero la, il blocco di verrucche Warted che sinceramente non so proprio bene cosa vuol dire tra l'altro hanno una texture dinamica molto bella i log e sono proprio degli alberi però sono dei funghi perché infatti qua c'è scritto Steam che è tipo gambo e hanno anche la loro versione stripped che adesso vi faccio vedere con una ascia. va bene, anche quella d'oro come potete vedere hanno anche la versione stripped poi volevo farvi dire innanzitutto che non ho ancora nessuna funzione per queste due tavole adesso infatti sono inutili le buttiamo via poi allora, nuovi blocchi, queste sono tutte le nuove cose che hanno aggiunto, che adesso andremo a vedere bene nel dettaglio. Prendiamo qua tutte le cose che sono ambientali, diciamo. Come potete vedere, allora, questo è un bioma, però ce ne sono molti altri. Qua possiamo vedere il Warped Medium, che è questo terreno qua. E per farlo crescere ci serve soltanto della polvere d'ossa. che ha farina addosso basta fare così come potete vedere cresce sulla eh, sulla netherrack adesso buttiamolo qui riprendiamoci eccolo eh, qua poi da questi steam no non da questi da questi steam si possono ricavare questi legni e a loro volta noi possiamo ricavare questo, sempre da questo e vabbè, questo è il legno che si prende e possiamo anche ottenere questi che adesso vi faccio vedere che sono la fence, che sarebbe lo steccato qui il gate, che sarebbe il cancelletto che è anche molto carino e poi dopo i pulsanti la lastra e c'è anche la botola che è qui nella porta c'è un po' di roba che prendiamo tutta ma c'è anche questa roba qua che la faccio vedere dopo anzi postiamola e tanto questa roba qui l'ho già fatto vedere questi sono i slab le lastre poi c'è la Warped Worldblock, che è questa qua, poi c'è la Tractor, che è molto carina, e ricorda un po' quella della giungla, eh, quella, della giungla quella della caccia, un po' rotta. Poi abbiamo i Warped Roots, che sarebbe tipo radici Warped, poi abbiamo il Nether Sprout, che sono questa cosa ambientale qui molto carina che però cresce solo sul nymphom se adesso provo a cliccare qua non succede niente come anche questo immagino e comunque tra le varie cose il nether continua a rimanere infatti questo è nether e il bioma è il però adesso non riesco a dimostrarvelo perché se apro 2 3 non mi dice niente non capisco perché ma rip poi c'è la warped door che è questa, che è anche molto carina il sing che è molto molto carino, lo userò un sacco nella vanilla, tra se riesco lo cerco subito di implementare poi abbiamo questi funghi che in inglese si dicono anche funghi e penso di aver detto tutto quindi possiamo iniziare a togliere questi allora, ecco poi tra l'altro qua allea, ci sono questi shroom light, che sono tipo lucifungo e come sentite tanto arriva un po' il volume se riesco come sentite hanno un rumore molto più logico diciamo e comunque fa una bella atmosfera a camminare qua poi vediamo se riesco ad arrivare a un'altra zona l'altro hanno aggiunto un nuovo effetto locate bio e poi cerchiamo il nome del bagno, cerchiamo Crimson, Crimson Forest. Non mi è arrivato è scritto niente, direi perfetto. Ok, ora me l'ha mandata. Tipiamoci qui, e in Spectator. Come potete vedere, non si vede, però siamo in una Warped Forest, guardate. Guardate come è molto più carina. Adesso magari esploriamo un po' il mondo in, uh, in Spectator, anche se magari no. Meglio di no, perché se no non riesco a farvi vedere tutto. Tra l'altro, qua c'è un altro bioma che è la, la Soul Valley, penso, mi sembra che si chiama così. Adesso vi dico, Locate Biome Soul, Soul Sand Valley. Ok. Allora, tra l'altro, come vedete, adesso hanno aggiunto questa nuova nebbia diciamo qua un po' azzurrina, qua un po' rossa tra l'altro hanno messo anche queste particelle questi effetti particolari che sono molto molto belli direi però mi sarebbe piaciuto se li avessero messi anche qui qua non ci sono, ah no ci sono anche, non li avevo notati però sono un po' più rari che qua, qua si vedono proprio tanto comunque come potete vedere è un po' drastico questo cambiamento quindi probabilmente li faranno un po' più, più graduali come hanno fatto per, per l'acqua. Comunque adesso mettiamoci in creative. E questo non ci serve più. E come potete vedere qua c'è il crimson Nilium, Che è questa terra rossa si può anche fare sempre con la farina rossa. Tra l'altro sul quarzo non accade. Ed è giusto, ma tra l'altro viene solo se ce n'è uno vicino. Ok tipo qui non accade. Però qui invece accade perché c'è vicino a questo. Quindi anche questa è una, una cosa carina da aver scoperto, che ho scoperto io adesso, con voi perché non sapevo. Poi hanno aggiunto questi alberi qua che sono i Crimson Steam. Che poi Steam è sempre gambo, quindi sarà Crimson non Mushroom. Direi perché se mangano dei funghi. E poi qua c'è la Netherworth come potete vedere il blocco di verrucche. Poi qua c'è invece la, la whipping Vines che si appende al soffitto e fa sempre questo effetto grafico, però si può appendere anche qua, ma si può appendere anche qua, sì. Ok, quindi si può appendere a varie cose. Vediamo anche qua. Ok, quindi potremmo appenderlo a molti più oggetti poi come potete vedere è viola anche se mi sarei aspettato un rosso mi sarebbe piaciuto di più un rosso però magari lo aggiungeranno in futuro e come potete vedere è un legno viola adesso togliamo questa roba qua che l'abbiamo già vista e prendiamo le nuove cose hanno fatto anche qui una tractor che è un po' più... Hanno... è tipo quella della caccia però con le linee invertite Segue la, il pattern del, del legno Poi hanno messo il bottone anche molto carino Il signo che è carino Che però questo lo usa un po' di meno Perché è viola La porta che è carina Sembra tipo fatta di pietra Non so perché non mi ricorda questo Poi c'è il, il fence Il gate, il fence E poi lo strip pad, Che tra l'altro non so se sentite sempre un rumore molto biologico diciamo si sì, usate questo termine comunque ora posso buttare via questa roba che abbiamo già vista vi faccio vedere le nuove cose che sono queste questo lo posso buttare anche via ah il fungo non vi ho fatto vedere questo è il fungo che nasce qui come potete vedere ed è il crimson fungi ora adesso vedremo questa cosa Se andiamo in questo bioma qui Che è la Soul in Valley Possiamo osservare che c'è il fuoco blu Come potete vedere Se io accendo un fuoco qui è blu Qui non si accende Però sul soil Adesso vedremo Qui invece è rosso Anche qui è rosso Però qui è blu Non qui Qui non ancora Però solo sul soil è blu come potete vedere, qui in giro cresceranno questi. Cresceranno, sì. Ci sono questi depositi di ossa. E tra l'altro, quanto è figo il nuovo rumore che hanno messo. Proprio rumore da xilofono. Tipo, che ricorda molto le ossa, lo xilofono. Questi nuovi rumori che hanno aggiunto sono molto molto carini direi. Poi come vedete anche in, sempre in questo bioma possiamo trovare queste formazioni di basalto. Questo vi faccio anche vedere. Lo potete vedere verso, sulla parte alta che bloccano questa texture a pietre. Però qui ha una texture tipo corteccia. Non so se rende l'idea, quello che dico comunque è molto carino. Questo fa un po' più rumore di, di ghiaia. E' anche molto carino. Ora vediamo anche il soil. è proprio l'idea di terra. Lì si stanno appoggiando molto per uh, i suoni. Allora adesso proviamo a vedere. Ci prendiamo una, un banco di lavoro. Una crafting. E vi faccio vedere che con una torcia normale. Non con una torcia normale ma con... Gli stick che sono i bastoni e il carbone facciamo una torcia normale ci mettiamo il soul soil sotto otteniamo il soul fire torch che sono queste torce però blu lo ho anche qua possiamo buttare via questo anche questo poi sempre così possiamo fare la lanterna quindi ci prendiamo le pepite facciamo come la torcia cioè come la lanterna normale ma ci mettiamo questa torcia così teniamo la lanterna come vedete è molto carina ora possiamo buttarle via anche questo anche il basalto e l'acciarino e queste nuove cose sono molto carine ehm, quindi poi volevo far vedere ancora una cosa ma non mi ricordo bene cosa volevo fare ah, ecco si sì, adesso torniamo a casa quindi direi facciamoci un bel kill se sono capace a scrivere quindi respawn torniamo nel nether e ce ne andiamo di nuovo qua qui come potete vedere c'è un'armatura nera che è in Netherite anche se magari lasciamola qua tra l'altro ve me l'avevo messa anche qui però non ce n'è più bisogno eh, questa netherite è un nuovo minerale che hanno aggiunto nel nether come lo otteniamo è questo allora ci dobbiamo trovare questo ancient debris che si trova nelle profondità adesso non sto a farvelo vedere perché è molto molto raro però magari se vi è un po' di fortuna lo troviamo e andiamo a spectator Ora Come si fa la netherite? Dopo che abbiamo trovato questo ancient debris Lo mettiamo nella fornace Pian piano ci darà questi netherite scrap Come potete vedere Cosa ce ne facciamo di questi netherite scrap? Prendiamo dell'oro Un oggetto eh, Aspetta Prendiamo innanzitutto questo Prendiamo l'oro Prendiamo questi scrap che ce ne servono un po' di più li mettiamo così ma penso che sia totalmente a caso mettiamo dell'oro vediamo se è a caso è a caso, sì, quindi posso anche metterle così otteniamo un netherite ingot e come vedete è molto difficile da fare ci saranno 4, quindi 4 di questi però quando ne otteni uno è come se avessi già ottenuto un'intera un'intera un arma diciamo adesso vi spiegherò perché adesso prendiamo un nostro oggetto di diamante tipo piccone ci mettiamo la netherite, si trasforma in netherite pickaxe adesso dopo lo proviamo funziona così anche per l'armatura e tra l'altro molto carina poi volevo provare tutti gli strumenti ma tanto adesso il diamante non ci serve più ho fatto vedere come si crafta tutto e possiamo buttare via questa roba allora O. Non so se funziona Tipo qui Io ho qualche funzione speciale Però secondo me è inutile È solo un po' più duratura del diamante Poi Adesso proviamo Il survival Tutte queste cose Poi dopo guardiamo questo Intanto continuo a scaldare il Survival Proviamo allora il piccone Direi molto molto molto veloce La pala non funziona come vedete poi ascia molto molto veloce spada adesso poi la proviamo altro che avevo messo un'armatura di diamante ma non ci serve ah tra l'altro questi mi sa che è un bug perché secondo me questi qua si devono prendere con le shear o col silk touch però adesso si droppano quindi finché c'è questo snapshot approfittatene poi armatura secondo me ha di base, non ha danno da caduta. Cioè danno da caduta non lo so non lo, lo assorpisce, però secondo me nella lava prendi meno danno. No, direi di no. Però non si sta rompendo. E qualcosa mi dice che ci morirò. E eh, niente, ciao. Però comunque abbiamo ancora mangiato le cose, quindi adesso che siamo qui. Andiamo un attimo un creativo. ci prendiamo un logo di qualcosa tipo enderman proviamo l'armatura non endermite ce ne prendiamo 60%. game mode survival poi possiamo provare anche gli altri attrezzi. come vedete la pala è molto molto veloce il piccolo l'avevamo già provato lascia anche facciamo il test per vedere se sono più duri i legni del nether Sembrano le realtà più molli. Ora proviamo con gli Enderman, come stavo dicendo. Attacco. Ok, l'abbiamo ucciso in 4 colpi. Ora proviamo con l'Enderpearl, quando danno prendiamo. 4 5 di danno. Ok con un enderman ci facciamo colpire quanto danno ci fa un cuore però tra l'altro siamo questo si mettiamo in difficile un cuore e mezzo allora uh, oggi eh, quindi adesso lo possiamo uccidere proviamo a spawnare delle orde vedere se probabilmente muoio allora e niente avevo dei blocchi dietro di me però se riuscivo a scappare era fatta comunque vedete che avevo un po' di meno vita però riproviamo un attimo con tre Devo proprio pagarli tutti Quindi Sto facendo un po' più schifo Sì è niente Una l'ho ucciso vediamo se riesco ad uccidere anche l'altra Ce n'era ancora uno Vabbè è sparito Vabbè abbiamo testato che comunque più o meno è abbastanza forte. Quindi comunque detto questo praticamente è finito tutto. Quindi allora adesso togliamoci questa roba qua che non serve più. Cosa manca ancora? Alcuni dettagli. Tipo allora il blocco di nederite che si fa con 9 di nederite. Lo faccio vedere ma non c'è bisogno. Come sempre si fa così sarà un blocco molto difficile da fare no, si fa così no, non si fa non ho un crafting no, si fa con lingot scusate, non ce l'ho lingot lingot allora si fa così di sicuro come sempre allora ne otteniamo 7 rumore di ferro proviamo col ferro vediamo se ti hanno cambiato il rumore se questo fa sempre no sempre un rumore strano vediamo quando ci cammini sopra un rumore abbastanza normale e poi ultima cosa hoglins un nuovo mob che hanno aggiunto ma è inutile per adesso non ha un verso e fatto male e panellano nella lava quindi direi abbastanza inutile direi che è comunque più o meno la vita di due mucche direi perché si è preso quattro spadate quindi più o meno la vita di un enderman comunque detto questo io ho finito il video è già durato più di quanto pensassi ho parlato per tutto il tempo e tra l'altro ho già registrato due video di stasera quindi Va bene così, detto questo finito, ciao!